Benvenuti all'interno di questo nuovo video, siamo con Davide Bonatti, marketing manager della mia azienda, al quale ho dato tanta responsabilità fin dall'inizio, infatti adesso ti presenterai e spiegherai un attimo eh, dal vivo, diciamo, perché ci sono altri contenuti con Davide qui su YouTube, però giustamente è la prima volta che lo vedete in carne ed ossa. E, mh, siamo a Tenerife, quindi non so se è uscita prima l'intervista con Riccardo, Fabrizio, con uh, Alessandro, però appunto siamo tutti qui a Tenerife per fare team building, diciamo i senior, chi è con noi da, da più tempo, i membri del mio team, storici, se così possiamo dire, e andremo un po' a approfondire vari temi, quindi sostanzialmente tanti studenti ti conoscono come eh, la parte tecnica poi di Cashflow Academy perché ti ho, si può dire, lasciato in mano fin da subito tutto dal sono punto io. di vista tecnico, mi sono fidato, e adesso ripercorreremo un attimo quella che è la storia, quindi comunque ad ogni modo presentati, fai sapere a, al pubblico chi sei e ovviamente andiamo a sviscerare successivamente il tutto. Assolutamente, allora ciao ragazzi io sono Davide Bonatti eh, molti di voi probabilmente come ha già detto Mario riconosceranno la mia voce però probabilmente non la mia faccia se non mi avete ancora visto eh, perché appunto solo ultimamente eh, diciamo mi sono occupato della parte più tecnica appunto di GF Assistant. quindi se, avete, se, se fate parte del percorso sicuramente vi riconoscerete e, però in realtà la, la storia di me all'interno dell'azienda parte in realtà dagli albori cioè dal 2019, precisamente dal settembre 2019 Il Settembre, sì Esatto, perché diciamo che inizialmente io parto come media buyer di fatto quindi io ero un, un freelancer che si occupava di fatto di, di fare campagne pubblicitarie per, per aziende, e-commerce ma anche attività locali inizialmente poi cosa è successo? Ho incontrato Mario nel 2019 e fin da subito ho avuto diciamo, anche io la, la fortuna che Mario mi ha dato subito tanta responsabilità e ha creduto tanto in me e di fatto ho iniziato a far parte del, dell'azienda eh, inizialmente prendendo in mano diciamo, il ramo eh, agency quindi iniziando un pochettino a, a fare quello che era di fatto il mio lavoro quindi da media buyer però su quelli che erano appunto eh, i clienti dell'agenzia di Mario eh, poi la cosa ovviamente si è sviluppata in maniera quasi esponenziale nel senso che sono, la mia figura poi è anche molto cambiata nel corso di, di questo tempo perché di fatto da media buyer sono passato ad essere un vero e proprio possiamo dire marketing manager dell'azienda dell e, e quindi diciamo che ho visto, ho visto un po' tutto il percorso poi di crescita sia lato agency che comunque oggi abbiamo una realtà comunque bella strutturata con, diversi clienti e, e poi anche un soprattutto appunto nell'ultimo periodo ultimamente sono entrato poi effettiva, effettivamente possiamo dire anche come formatore nella parte tecnica del, del percorso appunto. Esatto infatti sostanzialmente è stato molto graduale perché ripercorrendo un attimo la storia io se non sbaglio ho delegato il primo cliente sul quale tendenzialmente non era della mia nicchia di mercato infatti era un e-commerce non a caso sì, sì e ricordo benissimo, adesso sorvoliamo le parti tecniche però dopo tre settimane, un mese, io avevo il feedback perché io parlavo con il cliente e tu giustamente gestivi le campagne, non avevi ancora il, il contatto diretto, dico solo campagna a ROAS 11-12, quindi era proprio un... Eh, ti sei presentato bene, un po' come un fuoriclasse, quindi io fin da subito lì ho detto ok, tra virgolette apriamo il gas, diamogli più fiducia, ricordo ancora le conversazioni con Gabriele, che chiaramente non essendo tecnico ma improntato a quella che è più diciamo una parte gestionale eh, manageriale io gli spiegavo appunto un attimo i vantaggi di avere una figura come te all'interno dell'agenzia anche perché potevo slegarmi un po' di più io innanzitutto avere più tempo per operare sotto altri punti di vista e comunque dico la verità è stata in un primo momento non sapendo, eh, non avendo poi d'altronde un, un primo rapporto umano che poi successivamente abbiamo avuto, comunque ti ho dato fiducia fin da subito e l'hai ripagata sempre solo con i risultati, tant'è che Davide voi, perché dentro Cashflow Academy appunto ha sempre visto la sua voce, ha sempre ascoltato la sua voce, però è eh, una persona che parla poco e fa tanto, quindi è una tipologia di persona che mi piace e fin da subito è stata um, molto diretta, quindi anche nel comunicare con noi, nello spiegare quelli che erano diciamo i suoi obiettivi, i nostri obiettivi che si erano allineati anche dal punto di vista proprio di valori aziendali quindi l'etica la trasparenza certo. eh, non abbiamo mai sgarrato l'un l'altro ma neanche con gli altri collaboratori sotto si può dire nessun punto di vista no, infatti non ci sono mai stati problemi di alcun tipo tant'è che adesso giusto per fare un fast forward si dice in questo modo qui il, diciamo andiamo avanti al, ad adesso quindi a estate pre di fine estate 2022 e, e quindi dopo Circa Tre anni esatti perché alla fine esatto. tra dieci giorni facciamo tre anni che, che collaboriamo e sostanzialmente mh, in questi tre anni io ho visto il Davide Media Buyer che appunto gestiva i clienti ma con i quali inizialmente comunicavo ancora io, poi eh, la comunicazione appunto con, con loro dal punto di vista proprio del si può dire report, un discorso sì. di reportistica. Per poi, ovviamente noi, per chi conosce quella che è la nostra realtà, ovviamente abbiamo scalato a livelli alti, poi c'è stato... Tu hai visto tutto, hai visto RTL, dai RTL. Simone, ad Alessandra è arrivato anche Mario Liberatore, eccolo qui con noi innanzitutto, buon pomeriggio. Ciao Francesco, ciao a tutti, buon pomeriggio. Allora. Sono, sono stato intervistato, poi, poi fino ad arrivare a Forza adesso ci saranno anche altri uh, riconoscimenti, probabilmente, ma allo stesso tempo ci siamo, diciamo... Uh, l'evoluzione tua è stata appunto da praticamente 0 a 100 perché in realtà eri più da solo, adesso esatto. ti ritrovi a gestire i junior quindi i piccoli media buyer tra virgolette perché per loro che ci stanno guardando sono altrettanto dei fenomeni ovviamente sotto la supervisione di Davide è più probabile che lo diventino al 100% esatto, esatto. quindi sostanzialmente mh, per parlare un attimo proprio del tuo ruolo ad oggi cioè se dovessimo spiegarlo a quelli che sono appunto gli spettatori o certo. comunque chi ci guarda. Allora io ho avuto, come, come appunto vi ha anticipato Mario, un'evoluzione anche all'interno della sua azienda, nel senso che appunto partivo come media buyer, quindi inizialmente io ero effettivamente un tecnico che si occupava delle campagne pubblicitarie dei clienti dell'agenzia di Mario e poi piano piano la mia figura si è sviluppata in quello che possiamo chiamarlo marketing manager. Quindi di fatto ad oggi io gestisco per la maggior parte del tempo gestisco eh, altri media buyer e faccio un po' d'anello di comunicazione tra la parte copy, la parte grafica, la parte appunto media buying eh, dei vari clienti del, dell'agenzia di Mario. Chiaramente ci sono alcuni clienti, soprattutto quelli un po' più grossi. Quelli... Possiamo dire per esempio che uno pubblico che siamo usciti anche su Food Affairs, di Alecromos, che è Magnone, ah, tra l'altro siamo Abbiamo fatto il video su Youtube insieme con Magnano. Esatto, abbiamo fatto anche il caso studio con, con lui probabilmente l'avrete visto, quello di Emilia Foodlove ecco quello è un esempio di, di cliente che in realtà ho sempre continuato a gestire gestire dei, Sì, tuttora lo gestisci, buona, si può esatto, dire. Esatto, uh, esatto, esatto. Ti sporchi le mani, esatto, tra virgolette. Esatto. Sì, sì, sì, no, che fa sempre bene. Assolutamente. È, è giusto supervisionare dall'alto e, comunque, andare a gestire un team di media buying, però è anche giusto continuare un pochettino a sporcarsi le mani in questo lavoro perché bisogna essere sempre al corrente di quelli che sono i nuovi aggiornamenti, quello che sta succedendo. Perché se viviamo in un mondo, quello delle Facebook ads, delle, delle pubblicità in generale, dove veramente vediamo cambiamenti quasi dall'oggi al domani. Eh, di conseguenza la parte tecnica puramente tecnica quindi il tecnicismo non so se ti ricordi Mario io inizialmente ero molto tecnico ne parliamo ehm, ne parleremo dello ehm, switch che hai fatto per l'altro sì, sì sì sì sì perché io chiaramente arrivo da un percorso molto tecnico quindi io inizialmente pixel time manager luca likes esatto, che mettiamo le liste al, sì, sì, sì, alla, alla virgola, virgola. Eh, è un approccio che sì, sicuramente da un certo punto di vista mi ha aiutato perché a livello magari di conoscenze mi ha permesso comunque di partire bello preparato, però da un altro punto di vista mi sono poi reso conto nel corso di questi anni, lavorando anche con Mario, che probabilmente quello non è l'approccio giusto al 100% o comunque quella è solo una parte di questo ruolo lavorativo. Io ho visto più che altro un cambiamento dal punto di vista del, diciamo, il Davide meramente tecnico quindi pixel, tag manager, tutto. Io mi ricordo quando segmentavi le liste con i clienti dell'e-commerce che ci davano i buyer, ovviamente dovevamo andare a fare retargeting, magari mega analitico certo, sì. e la crescita che ho visto io e diciamo anche il motivo per il quale ho deciso di darti tanta fiducia anche nel gestire altre persone, è che sei passato ad avere una visione tecnica, una visione di insieme a 360, cioè io Alcune volte noi evitiamo di comunicare perché già sai quello che, che vi va fatto, che sia un e-commerce, che sia un infobusiness, perché tendenzialmente poi la tipo, uscirà un cliente prossimamente che, che gestiamo e è un cliente, si può dire, anche importante e noto nel panorama, nel panorama italiano. E quindi sostanzialmente il, la crescita che c'è stata, secondo te, a cosa è stata dovuta? Cioè il fatto che da media buyer, per chi non sapesse che cos'è un media buyer, puoi dirlo in breve, proprio certo. per chi... Al media buyer è una figura, una figura tecnica, quindi un, tendenzialmente un freelancer o comunque una persona che lavora anche in un'agenzia che si occupa dal punto di vista puramente tecnico delle campagne pubblicitarie di un'azienda un che può essere da un'attività locale, può essere un e-commerce, può essere un'azienda che lavora su, su livello nazionale, internazionale, qualsiasi tipologia di azienda ha bisogno eh, tutt'oggi di fare pubblicità online, di digitalizzarsi e di conseguenza la figura del media buyer è una figura che diventa quasi essenziale e vi posso assicurare che ce ne sono ancora eh, molti, po troppo pochi media buyer rispetto probabilmente a, quelli che sono, a quella che è la richiesta di, di lavori di questo tipo nel mercato italiano ma in realtà anche, anche all'estero l'estero è già una, una, un, un discorso un po' diverso però se guardiamo anche solo l'Italia penso che da quel punto di vista lì ce ne sia ancora tanta di, di strada da fare e la figura del media buyer è una figura, ripeto, tecnica, però tutt'oggi non si deve limitare solo all'aspetto tecnico del lavoro, ma deve, eh, quello che ho imparato io appunto in questi anni, che deve cominciare ad avere anche una visione di marketing a 360 gradi. E quindi questo è poi, credo, l'aspetto fondamentale eh, di questa figura ad oggi che è cambiata tanto rispetto ad anni fa diciamo che soprattutto per, per chi ci guarda tendenzialmente che segue il canale perché OE già fa parte di Cashflow Academy quindi sa bene di cosa stiamo parlando per chi invece parte da zero semplicemente ehm, ovviamente il Midabire era una figura appunto a 360 attualmente complessa però per, il, per una persona che parte da zero tendenzialmente la tua parte all'interno del percorso è tracciare gli step semplici che riescono a portarla da zero tendenzialmente 5k quindi pochi tecnicismi diciamo anche per come strutturare le lezioni Davide, per chi appunto è in CFA lo sa, non c'è mai stato, possiamo dirlo, uno studente che non ha portato risultati, perché tendenzialmente noi non è che andiamo a spiegare a livello teorico uh, come, come strutturare una campagna, noi effettivamente andiamo a uh, dare quelli che sono stati anni di test, perché ovviamente sia dal punto di vista di attività locali, e-commerce o infobusiness, noi consigliamo a chi parte da zero di andare su attività locali perché hanno proprio meno complessità dal punto di vista tecnico esatto, esatto. E, mm, e le lezioni di Davide sono letteralmente si può dire copia e incolla, cioè bisogna replicare quello che lui fa sullo schermo. Allo stesso tempo però, giusto per tornare al discorso dello scaling che c'è stato perché mm -hmm. si è passato dal... tendenzialmente è stato un... il fatto che poi abbiamo dovuto delegare ad altri media buyer e tu par io parlo con te e gli altri media buyer parlano con te io addirittura non, non ho il numero media buyer perché tendenzialmente per un discorso di delega ci siamo ritrovati ad avere così tanti clienti che tu non ci stavi più dentro, certo. cioè la realtà dei fatti era quella lì anche perché poi se non sbaglio post pandemia era successo che avevo cambiato un angolo delle ad e se ti ricordi iniziano ad entrare solo clienti top tra virgolette che sì. essendo top ovviamente necessitano di più, di più attenzione, di più impegno, quindi e-commerce, e infobusiness sono più complessi rispetto a un'attività un locale che sicuramente per chi parte da zero è ottima per fare appunto i primi, i primi soldi, ma quando si vuole scalare a livelli alti un'azienda bisogna poi evolversi, andare su, diciamo, ad aiutare aziende proprio più complesse dal punto di vista dell'acquisizione dell del cliente. E per quanto riguarda invece proprio Cashflow Academy, Uh, per, chi, per chi è studente, chiaramente sa chi sei e sa il valore che ve a dare, però se dovessi definirti o dire il tuo ruolo appunto all'interno dell'Accademia. Dell allora, Il mio ruolo all'interno dell'Accademia è un ruolo di formazione che appunto va a spiegare tutta la parte, se vogliamo, tecnica, perché di fatto io vengo da quel background lì, quindi è quello che effettivamente faccio. e parliamo sia della parte tecnica eh, riguardante la parte pubblicitaria quindi le ads eh, puramente eh, dette così su, su facebook brutalmente, detto brutalmente così. dette così e, e anche una parte tecnica che riguarda invece la creazione di siti perché è un, è un altro dei servizi probabilmente più richiesti in questo, in questo momento già da tanti anni però è un è un settore dove continua ad esserci tanta richiesta, specialmente quando parliamo di attività locali no? come dicevo che qui. nascono come funghi, cioè tendenzialmente esatto. il motivo, qui apro e chiedo parentesi perché è ancora un po' tra virgolette, eh, non ha tanta, tanta informazioni. non è educato quella che è la digitalizzazione nel processo che sta avvenendo in questo momento qui, cioè molti dicono il sito web, ragazzi il sito web è, il, è la vetrina di un qualsiasi negozio fisico, per sito web non si intende esclusivamente il presentarlo chiaramente Davide insegna un sito web a risposta diretta che ha lo scopo poi di convertire il lead cioè vuol dire che sì. l'utente ci va e è funzionale a fargli compiere un'azione come se fosse una sorta di landing page, di squeeze page esatto. e quindi sì, siti web, ads, e-commerce e-commerce, assolutamente, poi chiaramente quando parliamo di e-commerce sono anche una tipologia di attività un attimino più complessa, chiaramente c'è da dirlo eh, quindi in ogni caso noi comunque consigliamo di, di partire dalle attività locali che sono quelle dove sicuramente c'è anche più, eh, la, la, anche una maggior facilità anche nel trovare clienti perché veramente ne nascono come funghi e poi ci sono tantissimi, tantissime parti d'Italia dove ancora la digitalizzazione è vista come una cosa futuristica quindi eh, nel senso c'è ancora tempo e c'è ancora tanto spazio da quel punto di vista lì. Quando parliamo di e commerce invece eh, diciamo, sono tipologie di attività un attimino più strutturate, un pochettino più complesse dipende chiaramente anche dal settore perché e-commerce può voler dire tutto ma può voler dire anche niente nel senso che ci sono tantissimi settori all'interno delle commerce noi li abbiamo visti un po' di, di tutti i colori in questi anni anche in questo, in questo settore e, però chiaramente poi lì nel momento in cui uno ha già un po' di bagaglio di competenze si sente già in grado di poter scavare comunque a livelli alti poi è quello che che è un po' quella la direzione poi in cui, in cui uno dovrà andare, quindi in ogni caso poi infatti noi in agenzia piano piano col tempo ci siamo specializzati in e-commerce e, e infobusiness perché poi alla fine sono... però noi non facciamo test diciamo esatto. Esatto. noi abbiamo ragazzi eh, 2017 avevamo tre anni di esperienza sulle attività locali, una nicchia dominata che per chi vedrà anche un'intervista che uscirà in futuro è stata veramente monopolizzata si può dire da, da noi tant'è che chiunque poi entra in quella nicchia lì in un modo o nell'altro il nostro nome spunta sempre perché certo. cioè, tu, abbiamo contattato tutti, tutti e siamo stati a contatto con tutti parlo proprio di, di attività locali quindi questi anni di test semplicemente ci hanno fatto evolvere sotto più punti di vista anche perché um, diciamo che Cashflow Academy rende a 360 gradi un professionista del digitale, per chi parte da zero, ho detto brutalmente, ha l'opportunità di guadagnare seriamente online con non un metodo di guadagno altrimenti non saremo qui entrambi a metterci, a metterci la faccia perché tendenzialmente eh, il solo e unico scopo e qui ne parleremo anche dal per cui adesso collaboriamo e collaboriamo da tanto tempo è perché abbiamo dei valori aziendali allineati che sono etica, trasparenza, sincerità, ma soprattutto entrambi veniamo da un background di marketing a risposta diretta si vuol dire che nessuno dei due ha mai fatto marketing istituzionale o prettamente di brand e quindi sappiamo cosa vuol dire sappiamo che l'unico scopo in realtà è solo ed esclusivamente portare risultati e il background avuto con l'agenzia, quindi con i clienti nel quale soprattutto con e-commerce info business e ROAS quindi il ritorno sulla spesa pubblicitaria è il nostro unico obiettivo chiaramente dipende dalle casistiche sul breve o sul lungo periodo, però tendenzialmente è l'unico scopo e il motivo per il quale le attività stanno in piedi allo stesso tempo, però ci tengo a precisare che appunto avendo un background di questo tipo improntato sul portare risultati, quando abbiamo fatto lo switch all'Accademy, quindi a Cashflow Academy, ragazzi vedendo adesso siete su YouTube, io vi invito sempre a guardare i casi studio, le testimonianze che... Um, siamo gli unici ad averne così tante, ad aver aiutato così tante persone a partire da zero a iniziare a guadagnare online in maniera costante, ma soprattutto con un business online stabile nel tempo perché stiamo parlando di competenze che uh, sono non altopagate di più e che vi possono rendere per anni a questa parte perché semplicemente lo sviluppo del, dell'economia si basa su attività, con attività che continuano in maniera incessante ad aprire Avranno comunque sempre bisogno di digitalizzarsi, senza considerare che la maggior parte non è ancora digitalizzata. tornando al discorso che eh, ne abbiamo viste di cotte e di crude, è perché tendenzialmente si può dire pre-Covid le attività che comunque si avevano a noi per digitalizzarsi non erano educate. Quindi non capivano bene, cioè capivano il senso che noi riusciamo a portare i clienti, ma come lo facessimo? Se ti ricordi? Sì, sì, sì, sì, era proprio... Primordiale eh, esatto, era proprio un mondo diverso da quello di oggi. Era primordiale, poi chiaramente dipende tantissimo anche da, eh, dalle parti d'Italia perché eh, ci sono realtà, magari come Milano, come Roma, dove magari sono già anni che c'è questa wave di digitalizzazione molto presente no? all'interno delle attività. Sempre torniamo al discorso e-commerce e infobusiness, quindi attività locali, <ride> sempre meno, e esatto. è giusto per, per precisarlo. E sì tendenzialmente era, era questo, facendo proprio un, un riassunto generale, anche perché secondo me può, co, co, come possiamo dare valore alle, alle persone che ci guardano, anche per trovare collaboratori, sia che voi magari fate cash academy e venite chiamati da un'altra azienda proprio a collaborare prettamente o come media buyer o semplicemente volete essere voi a, a gestire il tutto, quindi a prescindere dalle due, sì, sì. due opzioni. A livello di collaborazione secondo te cosa ha reso il tutto uh, così lineare ma soprattutto così duraturo perché sono tre anni, uh, in tre anni non c'è mai stato un dibattito, siamo sempre andati lisci come l'olio certo. tra virgolette, ovviamente non parliamo dei problemi che ci sono, nel, chiaramente fare business porta problemi, ma allo stesso tempo interni tra di noi dal punto di vista umano, tu adesso conosci tutti i collaboratori e metteremo qualche ispezione delle nostre cene insieme, comunque qui magari alle pubblichiamo qualcosina, però secondo me qual è l'elemento che proprio ha permesso tutto ciò? Ma sicuramente il fatto che, che di fatto abbiamo un po' la stessa visione, no? eh, vediamo, vediamo le cose allo stesso modo, comunque vediamo il business e i clienti dell'agenzia allo stesso modo, quindi questa cosa qui ha aiutato tantissimo a non avere mai degli scontri a livello umano eh, nel, nel nostro lavoro. Poi chiaramente i problemi ci sono, cioè come come tutte le cose na nascono ma i problemi sono fatti appunti, appunto per risolverli e quindi noi da questo punto di vista siamo sempre andati avanti lisci come l'olio e, e poi diciamo una cosa fondamentale che eh, ha fatto sì che poi avessimo continuato la collaborazione poi così tanto a lungo è anche non solo il rapporto tra me e Mario ma anche con tutti gli altri membri del team che, eh, da cui io ho imparato tanto perché comunque parliamo magari di uh, venditori, quindi di persone o di tutor, quindi persone che hanno un background e delle competenze anche molto diverse dalle mie, ma uh, dalle quali sono riuscita anche a imparare tanti aspetti che, che magari mi mancavano, tante lacune che io avevo inizialmente e quindi è stato un po', è stato un po questo il fatto di riuscire a trovare veramente un team di persone tutti con, con più o meno la stessa visione delle cose, chiaramente con le dovute differenze, siamo comunque anche molto diversi, tutti. io e Mario... Da, da in base altri. anche a ruoli, peraltro. Esatto, forma. esattamente, però tutti allineati con il solito obiettivo, il solito impegno che ci mettiamo nel, nel lavoro e, e questa è stata la cosa poi fondamentale che, che ci ha permesso di continuare ad andare avanti così tanto e di continuere, continueremo sicuramente anche, anche in futuro anzi prossimamente a maggior ragione visto che il fatto che siamo qui presuppone che ci siano progetti sui quali esatto. dobbiamo parlarne, parlarne dal vivo e quindi dal punto di vista proprio uh, si può dire della delega o del, dell'intreccio che c'è stato appunto con questa collaborazione secondo me il punto cruciale è stato, se dobbiamo sviscerarlo in ultima istanza è il portare risultati, cioè io vedevo che il tuo approccio non era nel perché per chi fa marketing tendenzialmente ha questo grande scoglio del, del branding o delle pubblicità belle. Tu non hai mai avuto questo, uh, tra virgolette, blocco mentale che io ho riscontrato invece in tanti altri, che non si possono definire media buyer, si possono definire uh, marketer istituzionali, cioè quelli magari un po' più grandi di noi che hanno fatto altri percorsi, mentre tu sei sempre stato improntato a magari preferire creatività, quindi Uh, testo più video, testo più immagine, adesso non andiamo a sviscerare dal punto di vista tecnico le sponsorizzate che vedete appunto pubblicate pubblicate online, gli annunci e um, magari preferire qualcosa di meno bello ma più funzionale esatto. e anche dal punto di vista di comunicazione quindi cercare di farlo capire al cliente che a sua volta come dicevamo prima essendo in uno stato quasi primordiale per alcune alcune nicchie soprattutto quella nicchia che avevamo aggredito di, di attività locale, attività locali è, um, c'è servito appunto essere sì, sì, chiari sì, sì. fin da subito e dire ok, spingiamo unicamente quello che funziona e eh, perché tendenzialmente alla fine il nostro modello di business si basa su un servizio molto di recurring quindi dove l'attività continua a pagare ogni singolo mese e per far, per far sì che questa cosa avvenga chiaramente qui abbiamo testimonianze pubblicate ad esempio di Sabrina eh, pubblicata sul canale da più di un anno e mezzo che collaboriamo, Tiziano saranno due anni, quindi a maggior ragione se c'è un, per non dirle tutti quanti, storniolo eccetera, però per un discorso proprio prettamente di um, retainer che si definisce in questo modo, quindi il fatto che l'attività ti continua a pagare, presuppone che ci siano dei risultati, punto, cioè non esiste no. che eh, vi paghi a vuoto, è motivo per il quale nessuno studente ha mai avuto difficoltà nel portare risultati, proprio perché tendenzialmente quello che diamo è esperienza, riprova, casi studio che continuiamo appunto a, a pubblicare. Abbiamo, si può dire, facendo anche tu consulenza con gli studenti, una visione d'insieme su tante nicchie diverse, perché ovviamente gli studenti sono, in si può dire, le hanno aggredite tutte le nicchie, cioè c'è uno in una, non le possiamo dire giustamente, però la maggior parte le sono state aggredite, quindi anche noi quando andiamo, io parlo per le coaching di gruppo, lui quando lo chiamano per le coaching one to one, um, prettamente tecniche poi si può dire, um, la cosa che abbiamo notato appunto è, noi sicuramente diamo la nostra, però avere il feedback anche dallo studente che è in quel determinato settore e ti dice magari degli angoli, uh, delle problematiche proprio di cui è afflitta quella nicchia, dei problemi di andare a risolvere, che... Uh, se andiamo a collegare tutti i punti ci dà la visione d'insieme che ci, ci ha permesso poi di ottenere questa tipologia di, di risultati. Quindi mh, concludendo un attimo il tutto anche perché penso che non so quanti minuti stiamo registrando ma stiamo parlando un po' in, in oltranza, ad oltranza. E, come si è vissuto proprio la crescita in azienda dal punto di vista sia della tra virgolette della nostra nicchia comunque siamo, la notorietà che c'è stata perché i riconoscimenti su tutti i giornali sui quali siamo usciti perché è assurdo come io in un'intervista e in ogni mio video YouTube metta in evidenza il team e il fatto che siamo un collettivo cioè chiaramente c'è la mia faccia ma parlo sempre di Davide parlo sempre di Gabriele, Fabrizio, Riccardo Prece e quindi il Grafico e tutti quanti a maggior ragione questa cosa ci ha permesso di crescere cioè il non... Pormi come eh, si può dire il, una persona ostica nel dare le direttive basta, ma anzi fare eh, più cazzate tra virgolette all'inizio per poi rendervi autonomi il prima possibile anche dal punto di vista non solo tecnico, ma della delega. E questo sicuramente è stato un grande, un grande scale up fatto. Per concludere, tu cosa consiglieresti appunto a una persona che magari in questo momento sta guardando questa tipologia di contenuti, sa che sei dentro Castlo Academy, sa che sei la parte tecnica ponderante poi d'altronde perché in realtà il tuo ruolo è cruciale e pure dal punto di vista del supporto in realtà Davide, questa cosa non abbiamo detto, ha formato giustamente i tutor dal punto di vista tecnico. Certo, assolutamente, quindi molto spesso se, se appunto fate già parte di CFA System e avete avuto appunto il modo di, di comunicare con i tutor, di, di fargli domande tecniche, ecco io Sicuramente eh, dietro a tutto molto spesso c'ero io che formavo i tutor effettivamente nel, nelle risposte e Quindi quello è stato sì, sicuramente un altro aspetto della mia crescita in azienda eh, Sicuramente quindi poi quando ho fatto lo switch che sono passato a marketing manager Ho iniziato a effettivamente essere parte ponderante anche del corso quindi delle lezioni A quel punto ho fatto anche quel passaggio lì quindi di conseguenza potete stare tranquilli ecco, quando, quando appunto avete il supporto dei tutor perché sicuramente poi dal punto di vista tecnico eh, siamo allineati al 100% esatto perché magari per chi puta caso avesse cliccato su questo video della prima volta che mi guarda mi sembra strano perché le mie azze girano tanto però eh, semplicemente in Tesla Academy ovviamente oltre al percorso quindi a tutte quelle che sono le video lezioni in continuo aggiornamento ci sono due tutor a disposizione che in realtà è il motivo per il quale abbiamo tutti questi casi di successo perché a mio avviso il, il, il metodo è step by step perché semplicemente è eh, riportare quello che ci ha permesso di ottenere risultati certo. partendo totalmente da zero senza mezzi ma a maggior ragione il tutor riesce a personalizzare quelle che sono le informazioni per il singolo quindi certo. il fatto di averne due, uno per quanto riguarda la parte mindset quasi come se fosse uno psicologo e un altro invece più improntato sulla parte tecnica rende per lo studente il tutto più... Uh, procedurale step by step per arrivare al risultato, motivo per il quale continuiamo. Chi entra in Cashflow Academy purtroppo adesso la selezione è più stringente perché sappiamo di portare risultati, vogliamo, de vogliamo dedicare il nostro tempo a persone che vogliono realmente ottenerli questa è stata una prerogativa uh, importante che abbiamo inserito a fine 2021. Quindi Davide ti ringraziamo per essere stato qui sicuramente non sarà l'ultima volta che verrai su YouTube dal vivo eh, però era importante appunto farti conoscere, farti vedere che sei un essere umano in carne ed ossa e porteremo altri casi studio, altre video interviste, usciranno ulteriori aggiornamenti, chiaramente gratuiti perché non c'è un costo ulteriore, non è che è praticamente un altro corso nuovo sì. che mettiamo dentro ma proprio perché vogliamo dar valore e motivo per il quale ricordo sempre la selezione stringente che c'è all'ingresso perché la qualità ovviamente si, si sta alzando sempre di più. Quindi mi raccomando, mettete mi piace al video e se vi è piaciuto, se vi è stato dato del valore, iscrivetevi al canale e attivate la campanella perché usciranno tanti contenuti di questo tipo. Presenterò anche gli altri membri del team, magari anche in un futuro prossimo un media buyer che eh, stai gestendo direttamente tu. E nulla, quindi ci vediamo direttamente nel prossimo video. Ciao! Ciao ragazzi!